Perché nasce la palestra emozionale? Perché l'ho cercata per un sacco di tempo, sentivo la necessità di, di creare in un unico posto eh, tanti approcci diversi che potessero innanzitutto aiutare me, perché ho avuto dei momenti in cui ne sentivo veramente bisogno, ma adesso aiutare gli altri, gli altri tendiamo tutti quanti, tutti quanti noi, perché in un unico posto secondo me è importante trovare innanzitutto un gruppo di persone che sono sulla nostra stessa frequenza e poi... In modo di esercitare non soltanto il nostro corpo ma anche la nostra parte eh, emozionale, il nostro cuore e anche eh, la parte eh, della nostra mente. La mente, mente ha bisogno di un aiuto, di trovare il focus giusto e quindi siccome non l'ho trovata alla fine l'ho creata.